tesoro, è bellissimo però lo sai che qualcuno c'è morto dentro, vero? cioè per questo che questi vestiti usati vengono venduti qualcuno c'è morto, loro li vendono Uff, non, ce la non ce la posso fare, non ce la posso fare Guarda che non è che mangiando la, non mangiando la carne salverai il mondo Cioè non voglio dire Però nel senso Se, se non ammazziamo questi animali Poi cos'è? Saremo invasi da animali Cioè ma vuoi trovarti un, un maiale in casa? Vuoi essere attaccato da una mucca? Cioè non so Dimmi tu, dimmi tu Tesoro io capisco questo hippie look qua con quella borsa di tela e va bene posso accettare tutto però ti prego una borsa decente per favore capito che ti devi portare tutte quelle cose che hai perché perché ti stai portando con tutte quelle cose cosa ti servono così per me niente cannuccia di plastica sì, sì. sono arrivata abbastanza preparata così è possibile portare via uh, il cibo sì ok allora uh, questo ci vuole ci mette il resto Sì, perfetto, sì, grazie Niente sacchetto di plastica per favore No, niente, pos no, niente posate no, no, no, no, no, tutto bene No, a casa mia ci ho posate Sì, sì, le manderò a casa mia mica in trama. Allora, immagino che comunque Non è che le compagnie di acqua abbiano deciso di semplicemente sprecare plastica No, cioè Nel senso Non credo che vogliano fare del male Vogliono semplicemente aiutare No, no, cioè eh, cioè Per carità, eh, immagino ci siano quelle povere persone che non, ho, che non hanno accesso all'acqua potabile La mia acqua benissima, però io comunque compro l'acqua in, in bottiglia Perché io mi fido di più, ma stai scherzando, non esiste, cioè ma non esiste, non esiste proprio No, no, no, oh. cioè quella borraccia, ti prego, toglia dalla mia vista, per fa di più In che senso non hai un assorbente? Guarda che dovremmo avere tutti detto, non si sa mai di ciclo è... che senso usi la coppia, oddio, oddio, anche tu sei passata a quella roba prego dai che io ho letto di delle storie d'orrore, d'orrore, questa coppetta che ti rimane lì, no che schifo, no, poi tipo tu non hai idea, che schifo, mamma mia, no, no, per carità, stammi stammi, stammi. un okay, po'. Magari comunque questa roba del cruelty free sei fuori di testa, prima di tutto in Europa siamo tutti protetti, siamo tutti cruelty free, tutto, tutto, non si testa niente, non si testa niente, siamo tutti sicuri, a proposito ti faccio far vedere il mio nuovo grossetto Chanel, una bellezza proprio, una bellezza ne avresti bisogno anche tu un pochino eh? se sì. dobbiamo andare a fare shopping e devi fare sempre quella faccia sempre schifata io ho capito tutto che questi questi brand non ti vanno al genio che sfruttano le persone, che ammazzano bambini e dai però, cioè, hai visto quel vestitino carino e dai, su un'eccezione un'eccezione per una volta allora questa cosa del minimalismo ti sta un attimo sfuggendo di mano perché dove sono le tue perché stai usando dei, dei cazzo di barattoli come bicchieri? Ma ti pare? Ma oh, che poracciata, che poracciata, dai, si prende in Che senso in casa non hai dei sacchetti di plastica? In che senso? Cioè se una persona ti chiede un sacchetto di plastica tu non ce l'hai? Cioè tu non vivi di sacchetti di plastica? Cioè quando vai a fare la spesa come fai? In che senso sacchetti di tela? Stai scherzando? Sai quanti soldi a sprecare su sacchetti di tela, cioè costano frutti di soldi, poi se puoi prenderti quello di buona qualità, 25 euro così che ti vanno via per un sacchetto che utilizzerai tutta la vita, ma dai, ma piuttosto preferisco spendere 25 euro che in tre giorni di spesa sono andati solo su sacchetti. Mi stai scherzando, comunità, comunità. Eh, seriamente comunque di cosa ti nutri? Perché non vedo né avocado né quinoa né, né cioè, eh, seriamente, io non capisco eh, che razza di alimentazione tu abbia, eh, quindi non comprendo, non comprendo, e comunque anche l'avocado equina, non vorrei dirti, so che non, non ce l'hai in casa, ma è giusto per dirti informazioni di che non ti puoi fregare di meno, no? comunque sì, non hai uno shampoo, non hai un balsamo in questa casa, cioè, non capisco come com fai a vivere, sei proprio cambiata, sei proprio cambiata, non capisco. Se la barretta di sapone, cioè ti lavi solo con quella, sia capelli che corpo, cioè non uh, tutto bene? Cioè se hai bisogno di aiuto, se sei povera, dimmi, ti presto dei soldi, uh, vai a comprarti uno shampoo, sei quelli della Garnier top, sono anche vegan, uh, bio, uh, perché insomma credo sia anche meglio di quella barretta di sapone che sta dove l'hai presa, no? Che poracciata da...